Kaya Gerber, a soli 16 anni, ha già la carriera di una top model. L'abbiamo vista, timida ragazzina, per mano a mamma Cindy, Crawford e a papà Randy Gerber. Oggi, Kaya Gerber la ritroviamo sulle più importanti passerelle del mondo, a calcare la scena insieme a modelle che di anni ne hanno 10 o 20 più di lei. Sempre gentile, super entusiasta, la piccola Kaya ha iniziato alla grande la sua carriera di top model. I primi passi e la svolta. Non è solamente la figlia, bellissima, di Cindy Crawford. Kaya Gerber ha ereditato dalla mamma un fortamento fiero, che, insieme al suo volto dai tratti unici, la rende una modella perfetta. E ha in effetti dato prova nonostante i suoi giovanissimi 16 anni, peraltro compiuti solo il 3 settembre di esserlo davvero, una modella. Nonostante il suo cognome, e nonostante la madre più che una top model sia una leggenda. Del resto, una modella, Kaya Gerber lo è fin da quando aveva 10 anni, e posava per la linea Young di Versace. stare sul set con mia figlia e vederla posare di fronte alla macchina fotografica. È stata un'esperienza fantastica. Raccontava all'epoca mamma Cindy Crawford che ancora oggi è sempre in prima fila ad applaudire la sua bambina. Il vero e proprio debutto come modella, però, Kaya l'ha vissuto lo scorso anno. A febbraio del 2016, ha posato per la sua prima campagna d'alto profilo, per il marchio Chrome Arts. Il mese dopo, ecco la ritratta per la campagna primaverile di Alexander Wang, seduta su di un bancone mentre mangia un Donuts, Kaya Gerber posa come una modella navigata. E segna il punto di svolta della sua carriera. A marzo del 2016, è insieme alla madre sulla copertina dell'edizione francese di Vogue. Un traguardo a cui ogni modella ambisce, e che lei ha raggiunto quando aveva solamente 14 anni. Fotografata da Mario Testino, con stiling di Emanuele Alt, la giovane Kaya commentando quell'esperienza confessava di non riuscire a respirare dell'emozione. A giugno del 2016, la piccola Gerber finisce davanti alla cinepresa per il video di Miu Miu Scenicque, linea di occhiali del brand. Nei 5 minuti di filmato, la modella cammina lungo il bordo della piscina prima di immergersi nell'acqua. Ed è identica a sua madre. Il mese successivo, l'agenzia di modelle In Models annuncia di aver scritturato Kaya Gerber. E, a settembre dello stesso anno, la porta sulle pagine di Vogue Italia. In pochi mesi, la figlia di Cindy Crawford raggiunge il successo. Finisce sulla copertina della rivista pop, questa volta da sola. È davvero tutto quello che ho sempre sognato, commenta lei sui social, condividendo quel grande ennesimo traguardo. Vince il Daily Front Roves 4 Annual Fashion Media Hour durante la New York Fashion Week del settembre 2016, diventa il volto di Marcia Cobbs Beauty e posa per Love Magazine insieme a tutta una squadra di modelle come Kendall Jenner e Ailei Baldwin. A marzo del 2017 è protagonista della campagna pubblicitaria della fragranza da easy di Marcia Cobbs. Brand per cui disegna anche una borsa. Ho sempre amato personalizzare i miei vestiti, quindi lavorare con il team di Mark Jacobs è stato davvero divertente. La mia ispirazione sono le toppe che andavano di moda negli anni 70, e loro hanno capito la mia visione creativa, ha dichiarato. Prima di calcare le passerelle, questa volta come una vera top model. Fino ad aprire, alla Paris Fashion Week, la spilata di Chanel. Proprio come faceva la sua mamma e…